Sì, eh, buongiorno a tutti, eh, oggi siamo qui per presentare una bella delibera, per presentare una delibera che cambia questo clima triste che vogliono trasmettere le opposizioni e i giornali, insomma, Roma è diversa da così, eh, capisco questa politica ma noi con molti atti come questo stiamo dimostrando che si può fare la politica delle buone cose, delle buone pratiche eh, la delibera nuovo progetto del Borgo degli Artigiani a via di Tordinona nasce da un'idea mia e della Presidente Vivarelli eh, Presidente della Commissione Patrimonio perché eh, l'artigianato innanzitutto è nelle linee programmatiche di questa amministrazione è importante perché l'artigianato è un settore tra i più in crisi eh, tutti sanno che l'artigiano tra i commercianti sicuramente è colui che ha dei proventi molto bassi e quindi la difficoltà soprattutto nelle zone centrali della nostra città, della capitale, è pagare gli affitti con entrate eh, molto esigue. Allora cosa si è pensato con questa delibera? Si è pensato di coniugare delle esigenze dell'amministrazione, la cultura il sociale, il turismo il commercio metterle insieme per creare un progetto come vogliamo fare questo? Vogliamo farlo attraverso la creazione di un tavolo eh, tra gli assessorati competenti con delega al patrimonio, al turismo al commercio, alla cultura eh, che sviluppino questo progetto quali sono le linee guida? Le linee guida sono eh, di eh, trovare l'artigianato di pregio e, e, e tramite iniziative di e, appunto, coniugazione tra la cultura e in particolare una di queste è la scuola di arti, le scuole di arti e mestieri di Roma Capitale, portare eh, gli artigiani a fare un praticantato di coloro che frequentano queste scuole. E, eh, perché no? Un avviamento a forme di lavoro, visto che siamo anche attività produttive, e vogliamo formare e fornire nuove eh, opportunità di lavoro eh, sia ai giovani che a persone meno giovani che oggi hanno difficoltà a trovarne. Siamo qui per dare compimento a questo, anche attraverso poi l'aiuto eh, del turismo, perché sicuramente quello che è mancato nelle precedenti progettazioni sono dare risalto a queste eccellenze perché poi vi è artigianato eh, di eccellenza anche a Roma, per carità deve trovare posto anche l'artigianato non di eccellenza, però sicuramente creando un continuum, creando una situazione, un borgo appunto dove si potranno trovare diverse realtà, quindi diversificazione di servizi, di artigianato di qualità, di artigianato utile, eh, comunicato nel giusto modo, quindi attraverso magari il sito di Roma Capitale, attraverso la Commissione Turismo che con la Presidente Carola Penna potrà dare il suo apporto a questo progetto, attraverso un, una eh, comunicazione efficace, perché Via di Tordinona è a un passo dal Lungotevere, molto frequentato, ma però se non viene... Diciamo, eh, comunicato che lì sotto c'è cioè un piccolo pezzo di storia sicuramente eh, le, le migliaia di turisti che passano per il Lungotevere non si accolgono neanche della realtà che dista pochi metri da loro, quindi si deve eh, comunicare attraverso eh, le opportune iniziative. Per questo noi riteniamo che il progetto iniziale vada anche potenziato. Abbiamo chiesto al patrimonio di reperire tutti gli immobili in zona che sono disponibili per creare ed estendere questo borgo. Riteniamo veramente, oltre che nostro dovere, un grande piacere portare avanti tutte le iniziative che potranno valorizzare tutti questi aspetti eh, della nostra vita quotidiana e dell'essenza eh, della Roma, non vorrei dire antica, insomma, della Roma antica sì, però coniugata anche con aspetti della modernità, perché il turismo moderno deve incontrare eh, il turismo eh, della storia. Eh, recente, non è storia antica non stiamo parlando degli antichi romani ma stiamo parlando di quei mestieri che si vanno perdendo quei mestieri che secondo noi vanno recuperati eh, nell'interesse di tutti. Io ringrazio la Presidente Vivarelli, ringrazio tutti i consiglieri e gli uffici e gli assessorati che parteciperanno e hanno partecipato a questa iniziativa perché veramente ci mettiamo il cuore e spero che loro facciano lo stesso nell'interesse della città. Grazie.